Ciao, eh, da qui, Ciao! I just see you! Hey, what's <laughs>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 e mangiare come si vede sulla torta come si che la torre fuori a parare fate funzionare Ah! Bravo! Oh, Allez, <coughs> Buonasera agli amici di Sottino5TV, non posso nascondere un filo di, di emozione perché eh, rivinciamo un campionato di C2 dopo qualche anno, una squadra molto giovane, giovanissima, eh, mh, quasi tutti, per non dire tutti i locali, Tutto Peppe Lombardo che è un carissimo amico. E Fabio Sequenza è stato il mio collaboratore e siamo gente di forma che sono, fanno parte della nostra famiglia perché sono da anni che ormai sono a Sortino stendo a trovare anche un po' le parole perché non so cosa dire dico perché vorrei ringraziare un po' tutti a parte i giocatori, vorrei ringraziare gli amici, il pubblico che sistematicamente è venuto a sostenerci soprattutto gli amici del calcio bisogna dire che ci hanno sostenuto davvero in una maniera impressionante che sono, tutti i ragazzi che, sono, che, che hanno giocato con me negli altri anni è davvero una, come devo dire, una partecipazione affettiva anche mh, molto commovente è stato un campionato che abbiamo quasi diciamo, guidato in testa quasi dall'inizio del campionato all'inizio eh, abbiamo avuto dei momenti mh, non molto buoni, abbiamo avuto dei momenti anche fortunati, bisogna dire, perché io ritengo che la partita subito dopo lo sciclo a Camarina e poi a Melilli e col Siracusa Melagua, sono state tre partite fondamentali e un pizzico di fortuna l'abbiamo avuto eh, e quindi probabilmente si è pareggiato, non lo so, però... E siamo riusciti a portare a casa questo grandissimo risultato peraltro 61 punti non sono pochi e quindi poi volevo ringraziare oggi anche tutti i giocatori che purtroppo non ho potuto convocare perché mi sarebbe piaciuto averli in panchina eh con me ragazzi come Joseph Salemi, Giuseppe Fraello, Luciano Luciano Grasso, Luciano Giuliano, Alessio Salemi ed altri, Simone, Matera tutti i ragazzi che sono stati con noi Salvucini e, insomma Cesare tutti quelli che davvero quest'anno ci hanno un giocatore della Juniors dove io ho pescato e, per poterli portare in prima squadra li avrei voluto tutti in campo purtroppo non è stato possibile per Lombardo peraltro infortunato non c'era neanche lui e, e lui è stato anche uno di quelli oltre all'ottimo lavoro che ha fatto con gli esordienti e ha fatto anche in alcune partite la differenza eh, voglio ringraziare Salvo Bellomo, Francesco Miceli Fabio Sequenzia senza dubbio e Peppe Lombardo per il lavoro che hanno fatto con i giovanissimi, con gli allievi e con gli esorbienti eh, è una squadra la nostra in netta crescita dal punto di vista anche come, come diciamo, eh, risorse nel senso che abbiamo parecchi ragazzini e qualche giocatore sta cominciando magari con la, con la scusa di appendere a Scappacchiotto magari ad allenare è stata una stagione bellissima e nonostante ci, man ci mancassero eh, in alcune partite Alessio ci è mancato eh, per più di un anno per non dire quasi due anni il nostro bomber Marco di Maria e il che non è, non è cosa da poco e... Stiamo ricostruendo un'altra generazione, un altro gruppo, ci stiamo riuscendo. Il mix, eh, diciamo, così, diciamo anziani, anziani e giovani pare che funzioni. Eh, cosa posso dire? Volevo anche poi menzionare un po', uno, uno per i ragazzi perché eh, ognuno di loro ha dato, eh, ha dato secondo me, un, un contributo notevole. Non fosse altro anche, anche non giocando, anche stando in panchina perché chissà di calcio sa che eh, se la panchina è turbolenta lo spogliatore si spacca. Invece quando in panchina ci sono ragazzi contenti eh, non di fare la panchina, ma contenti per il risultato finale, contenti per la squadra vinca e che quindi a di là ci possono stare male, ma sono sempre pronti a quando entrano in campo a dare il proprio contributo, tipo Salvo Di Mauro o Paolo Ferrante o Giuseppe Di Maria ed altri che io eh, ho ottenuto un po' in affittalina, diciamo così, eh, che magari in alcuni momenti hanno fatto la loro parte, eh, anche, anche facendo gruppo, che è importante. Perché la forza poi di questa squadra, al di là, questo lo diranno gli altri, se noi siamo, siamo una squadra buona nel gioco, se sappiamo giocare o meno a calcio 5, lo diranno gli altri. Io posso dire che questo è un gruppo grandissimo, un gruppo davvero... Um, eh, che osiedere, cioè dire una famiglia è, è quasi limitativo, è qualcosa di più una famiglia, mm, qualcosa di più. E questo è il grande risultato, a parte la vittoria finale, il grande risultato di questa città di Sortino. Eh, L'amore e l'affetto che ci lega è qualcosa di, che gli altri non possono capire, solo chi è all'interno della città di Sortino non lo può capire. Forza, città di Sortino, e tante diciamo, salute agli amici di Sortino 5 d It's weird.